ciao da luci oggi realizzeremo insieme la stola diva che è la stola che avete visto eh, nella foto di presentazione di questo video eh, è una realizzazione di Costanza e io vi farò solo il tutorial del punto, ovviamente, però dicendovi eh, tutte le caratteristiche della stola. Quindi ehm, partiamo con il multiplo che è di 16 più 5 e Costanza l'ha ripetuto per 5 volte, quindi dovrete calcolare. 16 per 5 volte e aggiungere 5 catenelle il numero di, di catenelle iniziali infatti è di 85 cm per raggiungere una misura di 170 cm nel lato lungo e 40 cm nel lato corto il filato utilizzato da costanza è un filato invernale e in questo momento, ovviamente, essendo nella stagione che precede ehm, quella calda, eh, non è disponibile ma eh, va bene qualsiasi eh, cake che abbia una quantità o comunque qualsiasi filato e eh, per realizzare appunto questa stola è necessaria una quantità di filo di 1100 metri in descrizione ovviamente troverete i link di merceria italia artisan per poter uh, visionare le eh, cakes che ho oh, i filati che io vi consiglio per la realizzazione di questa stola eh, innanzitutto io vi consiglio il filato diva ecco qui la cake diva alise ombre batic guardate che bellissima sfumatura ve la straconsiglio per questo progetto perché è veramente una sfumatura molto morbida guardate qui nell'esempio che c'è sulla fascetta questo uh, vestitino è realizzato con una sola di queste uh, cakes la metratura di questo filato è di 875 metri per 250 grammi è una microfibra effetto seta veramente molto fresca per l'estate molto molto bella vi eh, consiglio questa uh, cake anche per uh, come um, si presenta il filato. Questa cake ha la particolarità proprio di scivolare molto bene addosso e quindi per una stola uh, rende molto bene la uh, sua vestibilità. Vedete effetto seta, molto bella, molto fresca e ve la straconsiglio. Ovviamente per questa stola ce ne vorranno almeno due perché vedete che la metratura non arriva a eh, 1100 metri. Se vorrete usarle tutte e due per non avere avanzo vi basterà aumentare il multiplo di uno o due appunto, multipli oppure farla più lunga veramente molto bello questo filato io ve lo straconsiglio ovviamente lo trovate da merceria italia artisan della mia amica francesca partiamo dunque con una catenella e voi dovrete avere 85 punti io in realtà qui sto facendo solo due multipli per farvi vedere il punto ora partiamo filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare la prima maglia alta nella quarta catenella dal nostro uncinetto 1 2 3 e 4 entriamo qui e facciamo la nostra prima maglia alta ora 3 catenelle 1 2 e 3 filo sull'uncinetto saltiamo 3 catenelle di base 1 2 3 e nella quarta andiamo a fare la nostra prima nocciolina con quattro gettate quindi entriamo alziamo bene la prima potrebbe essere un po difficoltosa rientriamo alziamo bene di nuovo entriamo alziamo bene e lo facciamo per quattro volte in questo modo ora usciamo da tutte queste ma teniamo sempre la prima catenella sull'uncinetto perché andremo a chiudere il punto proprio con quella ora una catenella di separazione saltiamo una catenella sottostante badate bene che si stringerà un pochino perché questa prende spazio quindi contiamo bene di saltare la prima e andiamo nella seconda e ripetiamo la stessa cosa quindi una due tre e quattro Chiudiamo tutto tenendo sempre la prima sull'uncinetto e una catenella di separazione. Dobbiamo fare questo fino ad ottenere 5 noccioline. Quindi di nuovo saltiamo una maglia, sottostante una catenella ed andiamo a fare un altro punto puff con quattro gettate: 2, 3 e 4. Chiudiamo sigilliamo con una catenella e siamo a 3 di nuovo una catenella di separazione salto un punto controllate bene che sia quello successivo alla nocciolina e che non ne saltiate e di nuovo 1 2 3 e 4 badate bene che il, la prima riga sarà un po' più ostica solo e semplicemente perché non abbiamo una base solida alla quale attaccarci catenella di separazione andiamo a fare la nostra quinta nocciolina quindi saltiamo una catenella di base 1 2 3 4 sigilliamo tutto con ecco qua una catenella siamo arrivati ad avere 5 noccioline ora 3 catenelle, io una l'avevo già fatta, 2 e 3, filo sull'uncinetto salto 1, 2, 3 catenelle e ricomincio la mia serie, quindi una maglia singola 3 catenelle, filo sull'uncinetto salto 3 catenelle di base e ricomincio con le noccioline. Quindi una, due, tre, sulla quarta, faccio la prima, 2, tre, quattro, chiudo il punto, chiudo tutti insieme, catenella di separazione, nuovamente filo sull'uncinetto, salto una catenella, nella successiva un'altra nocciolina e così fino ad averne Altre 5 catenelle e così via, eseguiti tutti i moduli che vi necessitano. A voi, se eh, fate lo schema di costanza, eh, dovrete fare 5 moduli, quindi io ne ho solo due, e come se avessi finito, ora 3 catenelle di separazione filo sull'uncinetto salto una due tre sulla quarta catenella vado a fare una maglia alta e sull'ultima io non ho contato eh, il cappietto iniziale quindi ovviamente mi avanzerà il cappietto iniziale se vi infastidisce potete disfarlo e ci ritroviamo con questa sequenza quindi si parte con due 3 catenelle di separazione 5 noccioline separate da una catenella 3 catenelle di separazione e si ricomincia il modulo ovviamente solo e all'inizio e alla fine partiremo con 2 maglie alte il modulo prevede che eh, ce ne sia una sola tra eh, un modulo di noccioline e l'altro partiamo ora col secondo giro partiamo quindi con 3 catenelle che sostituiranno la nostra prima Maglia alta voltiamo il nostro lavoro ed ora andiamo a fare una maglia alta sulla seconda maglia alta sottostante perché la prima ovviamente è sostituita dalle catenelle filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta vicino alle due sottostanti all'interno dell'archetto se vi è più comodo potete anche realizzarla sulla catenella io per comodità la faccio all'interno dell'arco senza puntarmi sulla catenella 3 catenelle di separazione ed ora andiamo a fare un gruppo di noccioline negli spazi che ci troviamo tra una nocciolina e l'altra quindi se avevamo 5 noccioline ora ce ne troveremo 4 perché gli spazi sono per l'appunto 4 quindi, Filo sull'uncinetto entriamo nel primo spazio tra le due noccioline ed andiamo a fare una nocciolina con quattro gettate come fatto nel giro precedente chiudiamo tenendo sempre la prima asola chiudiamo catenella di separazione nuovamente prossimo spazio un'altra nocciolina quindi ho già fatto due gettate 3 e 4 chiudiamo tenendo la prima asola chiudiamo tutto insieme catenella di separazione ora di nuovo un'altra nocciolina 1 2 3 4 chiudiamo tenendo la prima asola chiudiamo tutti insieme catenella di separazione andiamo a fare l'ultima nocciolina 1 2 3 4 chiudiamo tutti insieme e facciamo 3 catenelle di separazione 1 2 3 ora fino sull'uncinetto possiamo o prendere la catenella o agganciarci vicino alla maglia alta sottostante all'interno dell'archetto e io farò così farò la prima maglia alta la seconda la farò puntandomi proprio sulla maglia alta E la terza la farò nell'archetto successivo proprio vicino alla maglia alta e quindi abbiamo un gruppetto da 3 3 catenelle di separazione ed andiamo a ripetere il modulo di noccioline quindi facciamo la prima nel primo spazio 3 4 catenella di separazione vado un po' più velocemente perché a questo punto le noccioline dovreste aver capito come si realizzano chiudo catenella di separazione terza nocciolina 1 2 3 4 scusate l'ho fatta un po molle per evitare la disfo e la rifaccio È molto importante che le noccioline abbiano la stessa tensione per evitare vedete qui che c'è un filo tirato io poi andrò a sistemarlo un pochino con l'uncinetto ma eh, è necessario che siano tutte con una buona tensione e sempre la stessa soprattutto per evitare che ci siano fili che ehm, saltano fuori dalla nostra nocciolina chiudiamo il tutto 3 catenelle di separazione 1 2 3 ed ora andiamo a fare la prima maglia all'interno dell'archetto o sulla catenella vicinissima alla maglia alta io la faccio all'interno dell'archetto la seconda la faccio sulla seconda maglia alta e la eh, terza la vado a, a fare sulla terza catenella di inizio giro in questo modo oh, esco da due ed esco da due ed abbiamo effettuato anche il secondo giro il terzo giro partirà sempre con 3 catenelle che sostituiranno la prima maglia alta volto il mio lavoro e vado ad aggiungere una maglia alta in più ai moduli sottostanti quindi lavoro una maglia sulla seconda e siamo a due lavoro una maglia sulla terza sottostante e siamo a 3 lavoro una maglia nell'archetto e siamo a 4 vedete stiamo ingrandendo il uh, rombo a maglia alta e stiamo rimpicciolendo il rombo a noccioline ora le noccioline dovranno essere 3 perché lavoreremo solo negli spazi tra esse sottostanti quindi 1, 2, 3 catenelle, carico il filo e vado a fare le noccioline proprio in mezzo alle noccioline sottostanti. Quindi due gettate, 3 gettate, 4, chiudo tenendo la prima asola, sigillo il tutto e faccio una catenella di separazione di nuovo 1, 2, 3, 4. Chiudo tenendo la prima sigillo e catenella di separazione. Vado a fare l'ultima una, due, tre, quattro, chiudo, chiudo di nuovo e una, due e tre, catenelle. A questo punto, perché dobbiamo andare ad ingrandire? Questo rom quindi entro vicinissima nell'archetto ma vicinissima alle maglie sottostanti con una maglia alta una maglia alta su ognuna delle maglie successive 2 3 4 e una maglia alta nell'archetto sottostante vicinissima alle maglie alte in questo modo ripeto quello che ho fatto qui, Quindi, 3 catenelle e vado a fare le noccioline tra le noccioline sottostanti negli spazi. Fatte le nostre noccioline, ho realizzato 3 catenelle e chiudo come eh, sono partita. Quindi all'interno dell'archetto vicinissima alle maglie sottostanti faccio la mia prima maglia alta, dopodiché realizzo le tre eh, rimanenti per un totale di 4 quindi le due sulle due maglie sottostanti e la terza fatta nella terza catenella di inizio giro in questo modo sono andata a finire eh, il nostro terzo giro partiamo col quarto 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta voltiamo il nostro lavoro e dobbiamo andare avanti a far crescere questo rombo quindi sulla seconda facciamo una maglia alta sulla terza facciamo una maglia alta sulla quarta facciamo una maglia alta ed una maglia alta nell'archetto vicinissima alle maglie alte a questo punto le maglie saranno 5 3 catenelle di separazione e come fatto sotto dobbiamo andare a fare due noccioline nei due spazietti restanti 1 2 3 4 gettate chiudo catenella di separazione 1 2 3 4 gettate chiudo catenella di separazione come avete visto le noccioline le chiudiamo in due tempi come se fossero delle maglie alte 3 catenelle di separazione una l'ho già fatta ne vado a fare altre due quindi il totale sono sempre 3 catenelle di separazione tra un modulo e l'altro se dovessi sbagliare sappiate che sono sempre 3. vicinissima alle maglie alte nell'archetto vado a fare la mia prima maglia alta quindi l'aumento di questo uh, rombo lavoro le maglie sottostanti quindi siamo a 3 4 5 6 e l'ultima la settima la facciamo nell'archetto vicinissima alle maglie alte 3 catenelle di separazione e ripetiamo la sequenza andremo a chiudere il giro facendo le 3 catenelle di separazione la maglia nel primo archetto e poi il lavoro eh, tutte le maglie sottostanti quindi lavoriamo in maniera simmetrica come abbiamo mm, iniziato andiamo che avremo ottenuto al termine del quarto giro ora partiamo con il quinto sempre 3 catenelle per partire voltiamo il lavoro e lavoriamo tutte le maglie sottostanti Tre. Quattro. Cinque. Sei, e nell'archetto facciamo la settima, in questo modo tre catenelle di separazione e andiamo a fare una sola nocciolina nello spazio tra le due noccioline sottostanti quindi 1 2 3 e 4 gettate chiudo il primo tempo chiudo il secondo tempo 3 catenelle di separazione 1 2 3 vado a lavorare questo rombo ingrandendolo quindi il primo e l'ultimo saranno nell'archetto un punto alto il secondo il terzo il quarto il quinto il sesto scusate settimo ottavo 3 catenelle di separazione un'altra nocciolina all'interno dello spazietto tra le due sottostanti prima gettata seconda terza quarta chiudo il primo tempo chiudo il secondo tempo 3 catenelle di separazione 1 2 3 nello spazio la prima maglia alta 1 2, 3, 4, 5, scusate mi tira il filo, e la sesta nella terza catenella di inizio giro. Ecco che abbiamo concluso anche questo giro attenzione perché nel prossimo giro il lavoro sarà un pochino diverso partiamo quindi col sesto giro 3 catenelle voltiamo il lavoro e senza alcuna catenella di separazione nella maglia successiva quindi la prima Uh, è quella delle 3 catenelle la seconda andiamo a fare la nostra prima nocciolina 1 2 3 4 chiudo il primo tempo il secondo perdonatemi mi si è incastrato il filo catenella di separazione salto una uh, maglia sottostante nella successiva vado a fare un altro punto nocciolina catenella di separazione salto una maglia sottostante sull'ultima del rombo vado a fare l'ultima nocciolina chiudo e ho tre noccioline 3 catenelle di separazione ora filo sull'uncinetto e su questa nocciolina sottostante andiamo a fare una maglia alta di nuovo 3 e andiamo a fare la prima nocciolina sulla prima maglia alta del blocco successivo in questo modo chiudiamo catenella di separazione salto una maglia sottostante nella successiva un'altra nocciolina in questo modo catenella di separazione salto una maglia nella successiva un'altra nocciolina catenella di separazione salto una maglia nella successiva una nocciolina Quindi, come avrete capito vado a lavorarle tutte con noccioline saltando una maglia divise da una catenella quindi salto la penultima sull'ultima faccio la mia ultima nocciolina Le noccioline dovranno essere 5, come vedete. 3 catenelle di separazione. Sulla nocciolina sottostante faccio una maglia alta. 3 catenelle di separazione. Nuovamente prima maglia del modulo sottostante, la prima nocciolina. Catenella di separazione, ne salto una. Nocciolina nella successiva. 2 3 4 Catenella di separazione quindi ne salto una in quella dopo di nuovo nocciolina. alcuna catenella di separazione sulla terza catenella di inizio giro sottostante ovviamente vado a fare una maglia alta come vedete la lavorazione è cambiata dove prima avevamo il punto alto ora abbiamo le noccioline e viceversa quindi qui si restringeva il rombo adesso andiamo a ingrandire il rombo qui a semplice maglia alta e a restringerlo qui a nocciolina. Quindi procediamo col prossimo giro, con 3 catenelle, 1 2 3 voltiamo il lavoro. Queste 3 catenelle saranno la prima maglia alta. Attenzione! Perché in questo giro c'è la catenella di separazione tra il primo punto e le noccioline fate molta attenzione eh, perché ci si potrebbe sbagliare io perlomeno ho sbagliato nella lettura dello schema quindi eh, le 3 catenelle sono la prima maglia alta la catenella aggiuntiva quindi la quarta è quella di separazione filo sull'uncinetto nel primo spazio tra la prima nocciolina e la seconda vado a fare una nocciolina come avrete capito, gli spazi sono due, le noccioline saranno due. Catenella di separazione entro nel prossimo spazio e faccio la seconda nocciolina. In questo modo chiudo 3 catenelle di separazione. 1, 2 entro nel primo archetto vicino alla maglia alta e faccio una maglia alta maglia alta sulla maglia alta maglia alta nell'archetto successivo vicino alla maglia alta e quindi le maglie alte sono diventate 3 in questo modo 3 catenelle di separazione e si ricomincia a fare le noccioline negli spazi quindi se avevamo 5 noccioline come qui Diventeranno 4, quindi andiamo a ripetere quello schema. Fatte le 4 noccioline, 3 catenelle di separazione e andiamo a lavorare. Il prima maglia nell'archetto a destra della maglia sottostante. Maglia alta su maglia alta. Maglia alta alla sinistra nell'archetto. Vedete, stiamo ingrandendo. 3 catenelle di separazione. Nuovamente prima nocciolina nel primo spazio tra quelle sottostanti. Catenella di separazione, la seconda, ho tirato dentro un capello. La seconda, nel secondo spazietto, chiudiamo il punto. Ricordatevi che c'è la catenella di separazione una catenella di separazione vado nella terza catenella di inizio giro e faccio la mia maglia alta di chiusura abbiamo finito anche questo giro partiamo ora con l'ottavo giro 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta voltiamo il lavoro ed ora il perché di questa catenella perché qui dobbiamo mettere una nocciolina quindi entriamo nello spazio tra la maglia alta quindi le tre catenelle sottostanti e la nocciolina e ci facciamo una nocciolina. Chiudiamo catenella di separazione, ovviamente nel prossimo spazio, nuovamente nocciolina. 3 catenelle di separazione 1, 2, 3, di nuovo, prima maglia nell'arco, lavoro le tre maglie sottostanti e una maglia nell'arco, che c'è. Dopo, come vedete, le maglie da tre sono diventate 5-3 catenelle di separazione. Di nuovo vado a lavorare tutte noccioline negli spazi delle noccioline, quindi adesso saranno 3-3 catenelle di separazione. Nuovamente maglia all'interno dell'archetto, lavoro sulle tre maglie, maglia nell'archetto che succede 3 catenelle, una nocciolina nel primo spazio oh, scusate sto sbagliando eh. stavo facendo maglie alte non so per quale motivo perdonatemi catenella di separazione ora la seconda catenella la mettiamo proprio nello spazietto creato dalla catenella del giro sottostante quindi una 2 3 4 chiudo il punto senza catenelle di separazione sulla terza catenella la contiamo dal basso è più semplice una due e tre di questa andiamo a fare la maglia alta ecco qui che abbiamo concluso anche questo giro guardate il punto come inizia a diventare veramente bello ovviamente voi adesso lo vedete con le maglie molto allargate ho scelto questo filato quindi non da una composizione molto compatta ma ho scelto questo filato per farvi vedere bene le maglie avrei dovuto lavorarlo con un uncinetto inferiore l'ho lavorato appositamente con un uncinetto più grande per avere ecco questo spazio proprio per farvi vedere meglio il punto mi consiglio per non avere così tanto eh, spazio e poca compattezza nei rombi a maglia alta di usare un uncinetto adeguato per la lavorazione eh, del filato che state utilizzando partiamo quindi col prossimo giro anche il nono giro parte con 3 catenelle 1 2 3. volto il mio lavoro e attenzione ce n'è una aggiuntiva di separazione mi raccomando fatela quindi nel giro questo è il nono quindi nel settimo e nel nono giro c'è la catenella di separazione dopo la maglia alta eh, iniziale entro nello spazietto tra le noccioline e faccio la punta del mio rombo quindi vado a fare 4 gettate chiudo e 3 catenelle di separazione 1 2 e 3 vado a ingrandire ulteriormente questo rombo quindi una maglia nell'arco maglia su maglia per tutte quelle sottostanti maglia nell'arco che segue a questo punto le maglie saranno 2 4 6 7 e 3 catenelle di separazione 1 2 3 vado a fare due, due noccioline nei due spazi sottostanti quindi la prima catenella di separazione la seconda balate bene di non confondervi voi ne vedete una nella, nel primo rombo ma in realtà qua ce ne sarà un'altra come vedete lateralmente quando ci sono i rombi avrete due giri da due noccioline e due giri da una nocciolina quindi non confondetevi perché magari guardando il, di il disegno pensate ho sbagliato perché qua ce ne sono eh, due invece di una mentre qui ne ho una non conclude questo giro non inizia e non finisce esattamente con lo stesso numero di noccioline centrali. Badate bene questa cosa, altrimenti potreste pensare di aver sbagliato. 3 catenelle. Nuovamente vado a ingrandire questo rombo. Quindi prima maglia all'interno dell'archetto. Lavoro tutte le maglie sottostanti. Maglia nell'archetto. 3 catenelle di separazione. Nocciolina qui in mezzo nello spazietto tra le due noccioline sottostanti. catenella di separazione mi raccomando in questo giro c'è la catenella terza catenella di inizio giro vado a fare la mia maglia alta finale ed abbiamo concluso anche questo giro guardate come sta prendendo forma questo punto veramente bellissimo partiamo ora quindi con il decimo giro 3 catenelle voltiamo il nostro lavoro filo sull'uncinetto e come potete vedere adesso abbiamo uno spazio tra la maglia alta e la nocciolina sottostante e ci facciamo una nocciolina chiudiamo 3 catenelle quindi come già detto ci ritroveremo con due giri da due noccioline due giri da una nocciolina eh, nel rombo che inizia quindi quello vicino al bordo mi raccomando non pensiate di aver sbagliato filo sull'uncinetto andiamo a ingrandire questo rombo a questo punto avrete già capito come si ingrandisce quindi non sto più a dirvi dove devo fare le maglie alte fate in modo che insomma siano ben vicine e ripeto anche che se volete perché non vi piace come viene potete lavorare eh, la prima maglia alta non nell'arco ma sulla catenella che precede e succede il, le maglie sottostanti quindi potete tranquillamente decidere se fare questa cosa oppure se lavorare come me negli spazi se vedete che si allontanano troppo dal rombo potete optare per questa eh, soluzione 3 catenelle di separazione il rombo adesso sarà di 2 4 6 8 9 maglie alte perdonate il rumore su so che sentite di nuovo nello spazio andiamo a fare la nocciolina singola 1 2 3 catenelle di separazione di nuovo ingrandiamo questo rombo e via così per uh, il resto del giro ovviamente Insieme l'ultima nocciolina 3 catenelle di separazione filo sull'uncinetto. Vedete c'era la maglia alta con la catenella, quindi crea lo spazietto. E quindi tra la nocciolina e la, eh, le 3 catenelle iniziali andiamo a fare l'ultima nocciolina del giro. chiudiamo la nocciolina senza catenella carichiamo il filo contiamo dal basso 1 2 3 quindi questa è la terza e andiamo a fare la maglia finale abbiamo finito anche questo giro e come vedete abbiamo chiuso il rombo che avevamo aperto a eh, maglia alta e abbiamo chiuso a nocciolina questo invece l'abbiamo chiuso a eh, nocciolina e l'abbiamo riaperto a maglia alta la lavorazione sarà sempre così noi ora andremo a fare l'undicesimo giro che non sarà altri che questo giro ricreato su questa lavorazione dopodiché sarà sempre la stessa cosa dovrete proseguire sempre nello stesso modo quindi i giri si susseguono avrete questo giro riportato qui questo giro riportato qui questo il secondo giro riportato nel giro successivo e via così quindi i giri di lavorazione sono 11 vi faccio vedere come si ricrea questo quindi il primo giro eh, riportato come undicesimo dopodiché le ripetizioni ovviamente sono sempre le stesse 3 catenelle Iniziamo sempre con la maglia alta, voltiamo il lavoro e la seconda maglia alta la andiamo a fare sulla nocciolina. Vi faccio notare per l'appunto che avevamo iniziato nel primo giro con due maglie alte e in questo giro ne abbiamo due ad iniziare. 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, sulla prima maglia alta del rombo sottostante andiamo a fare la prima nocciolina. Il primo tempo, il secondo catenella di separazione, saltiamo una catenella e ripetiamo. Quindi andiamo a fare su tutte le maglie alte una nocciolina separata da una catenella, saltando una maglia sottostante. Veramente molto semplice. Questo punto, molto d'effetto e molto semplice da realizzare. Fatta la catenella di separazione, terza ultima maglia. Catenella di separazione salto vado nell'ultima chiudo 3 catenelle di separazione maglia alta sulla nocciolina 3 catenelle di separazione nuovamente prima maglia alta nocciolina di separazione e via così per tutto il giro come vedete dobbiamo né più né meno ripetere il primo giro vedete siamo esattamente nello stesso punto quindi concluderemo con le 3 catenelle e le due maglie una fatta sulla nocciolina e una sulle 3 catenelle di inizio giro fatta l'ultima nocciolina facciamo le 3 catenelle di separazione sulla nocciolina sottostante, qui è un po' strettina, non si vede, andiamo a fare la prima delle due maglie alte. Sulla terza catenella di inizio giro, vedete le separiamo bene, contiamo una, due, tre. Andiamo a fare l'ultima maglia alta. Ecco qua il nostro eh, punto completamente finito. Ora per bordare questo bellissimo punto non resta semplicemente che fare due o tre giri di maglie alte le bordure eh, ecco la, la bordura la scegliete voi ehm, oppure un solo giro qui di maglia alta e un solo giro qua decidete voi se fate la bordura sappiate che dovrete mettere sulla maglia a in angolo 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte voltare il lavoro e scendere, modulando bene eh, le maglie sul bordo. Se avete una mano stretta, eh, andrà eh, una sequenza di 2 maglie, una maglia 2 maglie una maglia a seconda dei giri, se avete una maglia una mano più tirata, 2 maglie lateralmente ad ogni maglia alta. Ora, siccome la bordura è veramente di una semplicità estrema, non voglio farvi perdere altro tempo perché questo video è già stato lunghissimo, quindi non voglio farvi perdere ulteriore tempo per ehm, farvi vedere anche un bordo che è veramente di una semplicità incredibile io spero che questo progetto vi sia piaciuto ringrazio costanza perché lei ha fatto la stola io vi ho fatto solo vedere il punto e ringrazio sempre merceria italia artisan per i bellissimi filati io vi consiglio questo diva meraviglioso naturalmente qui in descrizione trovate tutti i link vi metterò una serie di filati che io ritengo adatti per questo progetto, quindi sia sfumati che tintonita di eh, diversi spessori, diverse consistenze e comunque diverse tipologie, che siano gomitoli o eh, cakes. Vedremo poi che cosa vi metterò in descrizione. Vi mando un bacio grande, grazie per essere stati con me anche per questo tutorial. Ciao da Luci, un bacio, a presto!